Buon salve a tutti, oggi sono tornato un po' su TikTok e ho detto Ma perché non guardiamo un po' di memini, di personaggi abbastanza famosi sul web Ovvero i nostri cari Lello e Angela Ormai sono diventati il fulcro del web, lo conoscono da ogni parte d'Italia praticamente Anzi da ogni parte del mondo, visto che sta spopolando sta storia E mi son detto ma perché non guardiamo un po' di memini su TikTok, visto che stanno spopolando anche i memini su di loro, a parte la loro storia. è quello che faremo quest'oggi. Anzi, prima di iniziare vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. E niente. Iniziamo col primo di Sto Tizio. Oh me! Ma che cazzo, Oh me la Questa è storia. Lello, bello sture mix! Io sono Bello! Ma che cazzo dici mi piace Sei pieno fino qua Questo è nelle prossime discoteche Nelle prossime scoteche Lello Remix Così ubriaco che non riesci nemmeno a parlare io... Bellissimo <susurra> Voglio la versione estesa di questa Voglio la versione estesa Quando tua madre vuole obbligarti a far visita ai parenti ciò da fare ciò da fare delle cose particolari sì, io uguale uguale bene però siamo stati tutta una settimana a dire che alle 8 c'era la bolivia Sì, ma eh, purtroppo mi è capitata una cosa molto diversa e eh, devo andare verso il sogno è importante ma con Angela andrai eh, sì. si sì, è molto particol molto particolare è su carrazzi non ti posso e, e non possiamo sapere no che. magari ti possiamo aiutare magari no no è privaci eh, però adesso non Ci dobbiamo preoccupare, è una cosa bellissima, cioè ogni clip è una perla rara. Ma andiamo avanti. Quando vuoi vedere la tipa dopo la serata, ma i tuoi amici non vogliono. Così te la devono far vedere. Ah, no. Completamente ubriaco. Non riesci nemmeno a parlare. Non riesci ah, nemmeno a parlare. sei così. Madonna. Non riesci nemmeno a parlare. <imme ghi> bellissimo c'è cioè. e poi andiamo con un no ma lo sai che il problema è forse il fatto che state insieme tutti e due no a te non te lo fai che tu! Non... tu ti separeresti da tua sorella no perché non ti separeresti da tua sorella perché io so che me e basta yeah. e tu? nemmeno siete so. fratelli o fidanzati? no siamo fratelli e sorella a te siete che ti interessa no fratelli e sì. eh, non fidanzati No, non e sorella si sì. sì. ma chiamo mia zia mi faccio vedere io stamattina ma noi abbiamo parlato con la zia quando i tuoi amici trovano le bottiglie vuote, ma tu neghi. Ti becco ubriaco, io come posso continuare a dar più l'Alo? Ubriac! Come no, Lello? Come no? Ma sono ubriaco! Come no? Erano! Te le botti la scheda perché no ubriaco <ride> Bellissimo la risposta No ubriaco Quando torni a casa la sera di Capodanno e tua madre ti chiede Se sei ubriaco Ma vi qualche becco che cazzo Ti vedono Ti vedono me lo... Alcune cose non le ho ancora viste Anzi a proposito di questo Ogni mercoledì o ogni giovedì Sul canale Viola la storia di Lello e Angela Guarderemo tutti i video Quando vedi arrivare il il controllore e se senza biglietto. Oggi ce l'ha... E il biglietto! Il biglietto, aspetta, il biglietto, aspetta, aspetta. Prima che parte il pullman, eccolo qua, il biglietto. <ride> Io che avverto il mio ragazzo quando fa qualche stronzata. Lello, se tu fai cazzate non la vedi più, come te lo devo dire. Mi prometti oh, che non fai cazzate. Stop ste clip decontestualizzate che diventano meme storici. Lello usa l'1% della sua potenza l'ubriaco. E una, madonna, e' una madonna, quando i miei genitori dopo il matrimonio di un parente mi portavano al ristorante Matrimonio che ci ha mandato un amico su yeah, Stavamo alla, alla sala, alla sala come capo si chiama, alla, alla sala russa <totiposite> Non sa manco i nomi, oh l'altro Lello Remix Questa è più figa però quella di prima era più bella Me la prendo oh, me la dai oh, no. Queste diventano perle del web Grandi Grandi che l'ha fatto diventare un meme sta cosa Guardalo Con la sua birra hey. Non so bruiacatto hey. no. hey. no. no, Come spacca no. hey. Cazzo. è bellissimo! Te la Adoro ste cose! cosa che Non E Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi! Grandi Quando ha 21 anni mamma ti mette la calza sulla scrivania e fa finta di dormire Uguale sì, Si vede che non stai dormendo signor Lello Si vede Quando mia madre dice che non posso passare la quarantena attaccato alla play Tu non hai ancora capito un cazzo Tu non hai capito niente Oggi l'appuntamento al sede era importantissimo E tu che cazzo fai? Ti fai provare qua ubriaco non sto ubriacato oh, sì. È bello come risponde Che fa quale faccia bellissime Vai mettiamo questo vediamo Ti posso chiamare che? Ah non ci sarò. ti chiamo. Ah è vero quando non ci stanno i sordi Quando tuo padre sta per andare al colloquio con i prof E tu l'avvisi di cosa diranno su di te No non ho capito perché lei deve dire di te che sei un figlio di puttana Ma Perché sa il cavallo è il mio com'è Ah, ma figlio di puttana nel senso che... Beh, proprio così dicono i prof. Quando consigli la verifica ti accorgi che era pronte e retro. La mia faccia, uguale, uguale. La faccia della disperazione. Nuovo quadro da appendere nei musei più famosi. Ma continuiamo con quando l'esaminatore non vuole darti la patente. O oh ah, me, oh me la dai, o oh me la prendo. Scegli tu. Beh, così funziona al giorno d'oggi la patente. O oh me la dai. Oh me la prendo, ma continuiamo Fare le cose nostre private Nel bagno Ah le cose nostre oh, no. Quindi tu quando perdona Che schifo Fai la dente eh. O che bagno Lo devo fare a terra, chiaro eh, la... No, <ride> vabbè, che tanto cambia oh, no. Ma come Tonio, mi chiamo eh, Antio ah, Allora, nome ah. ci dici l'ultima volta che hai visto dei topi qua, quando è stato? Eh non lo so, eh, Tonio Recentemente non lo so. Recentemente. Recentemente. Eh, recentemente Ma da me, che posso? io non ci posso no. Ma poi è il bello che io ho visto il video Ma uscivano certi topi che erano pantecane più che topi Fare, guardate, questi qua sono gli escrementi dei... Che schifo! Madonna, sembrava finito questo incubo. che ci posso fare? Io non ci posso fare niente. È pieno di cacca di topi. Guarda Beh, pulire non fa male. Pieno di cacca di topi. Che cosa voglia a me? Io non ci posso fare niente. Non è colpa mia. Ma che bella le risposte però non è colpa mia. No, di chi è la colpa? Quando chiedi alle tue amiche Ubriache che tipo di musica ascoltano? Beh, il digitales mi piace il rock. Tutto. Il twist, fa il twist. Tutto, un mix. Ciao, ciao, tutto. Tutti Tutto Mi piace. Tutto. Beh, mi fa piacere come passi la digitalessi allora. Rock. Quando tuo padre si becca alle 6 di mattina mentre torni dalla serata. Ma se io ti becco ubriaco io come posso continuare a non darti una mano? Come no Lello come no? Non sto ubriaco! Come no? Bellissimo! E chiudiamo con quando Vodafone ti chiama per proporti l'ennesima offerta. Aiutare. Non mi interessa! Allora non hai capito? Non mi interessa! Bene, sembra la mia reazione quando mi chiamano persone del genere Quando mi chiamano i call center Va bene, va bene Io direi per adesso di chiudere qua questo video Questa meme review su Lello e Angela Spero che vi sia piaciuto Ovviamente like Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Seguitemi nei social, soprattutto sul canale Viola Che continueremo questa bellissima vicenda Questa storia che ha commosso il web E noi ci vediamo alla prossima Se volete altri episodi di questi meme Lasciate un fottio di like ci vediamo alla prossima